volevo oggi affrontare una piccola cosa extra rispetto al corso di Grease Pencil che sto portando avanti sul mio canale. Nel mio corso insegno a disegnare attraverso Grease Pencil e eh, quindi come realizzare i propri disegni con gli strumenti che ci sono a disposizione nel programma. Ovviamente però qualcuno potrebbe trovarsi a proprio agio con altri programmi e soprattutto eh, con programmi vettoriali, visto che Grease Pencil è un programma di disegno vettoriale, è compatibile eh, con disegni vettoriali realizzati in altri software. In particolare il formato di interscambio migliore è il formato SVG. Voglio ora mostrarvi come fare a importare un disegno in SVG per poterlo poi utilizzare in Grease Pencil. Quindi, se andiamo alla voce import, vediamo che è disponibile la voce svg. Io adesso ho aperto Blender nella modalità 2D animation. In ogni caso lo provo da qui, ma vedrete che è la stessa cosa anche utilizzarlo nell'altra modalità. Vado nella cartella dove si trova il mio file svg realizzato con qualche altra applicazione. Per esempio in questo caso questo è stato realizzato su un tablet Android con design. Ho voluto farlo apposta così proprio per mostrarvi come si può arrivare addirittura da altri sistemi operativi, da, da altri dispositivi come un tablet. Ora facendo import SVG di questo file, che succede? Quello che eh, fa Blender è importare l'SVG come un nuovo oggetto grease pencil. Allora guardate l'outliner è cambiato molto mi ritrovo eh, la voce stroke che è quella nella quale stavo disegnando prima il nuovo oggetto importato viene inserito qui adesso allargo un po' questa finestra possiamo vedere che c'è una collezione qua una collection con il nome del file svg e una miriade di curve all'interno che rappresentano l'intero disegno. Per di più il disegno in questo momento io lo sto vedendo come un trattino perché? Perché sono di profilo, mi sposto ed eccolo qui. Quindi attenzione anche se vi trovate nella modalità 2D animation e avete un oggetto grease pencil aperto l'importazione non fa altro che crearvi un nuovo svg che però non è un oggetto Grease Pencil, è costituito, guardate bene la differenza, da curve. Vedete questo simbolo qui? Non è lo stesso di questo. Quello che facciamo adesso prevede di saper utilizzare Blender in modalità Object Mode e anche Edit Mode che nella parte iniziale del mio corso è una cosa che non è coperta. La prima cosa da notare è questa, che non importa se mi trovo in 2D Animation o se mi trovo in modalità normale, ma quello che viene importato è un insieme di curve in una nuova collection che contiene tutte quante queste curve. Ora, cosa posso fare? Sono in Object Mode, potrei, dovrei selezionare tutte queste curve per andare a trasformarle in un oggetto grease pencil. Il modo più semplice. Di farlo è quello di eh, selezionare tutto quindi fare tasto destro sul nome della collection e scegliere select object. Adesso che tutti gli oggetti sono selezionati nel menu object abbiamo la voce convert to grease pencil from curve e infatti vedete queste sono delle curve curve e le vogliamo convertire in grease pencil. Quando io clicco questo tutti gli oggetti curva sono stati convertiti in oggetti grease pencil e sono tutti qui, e quindi ogni singola curva è diventata un oggetto grease pencil per conto suo. La scena è quindi diventata molto pesante. Posso di nuovo selezionare tutti gli oggetti e nella voce object scegliere join oppure premere Ctrl J. Ecco, in questo momento li ho uniti tutti quanti ed ecco che finalmente. Il mio oggetto Grease Pencil è unico e contiene tutte quante le curve. Le curve sono diventate dei layer. Quindi come vedete tutti questi layer che ci sono rappresentano ogni singola curva e il mio disegno è diventato un unico disegno costituito da tutte queste curve. Se vado nei materiali mi ritrovo tutti i materiali che ho utilizzato. È chiaro quindi che in questo modo Posso importare un oggetto, però qual è il problema? Che me lo ritrovo come un unico oggetto perché è costituito da talmente tanti elementi, i materiali sono eh, centinaia perché ogni singola pennellata ha il proprio materiale e anche i layer centinaia perché c'è un layer per ognuna delle curve che avevo. Quindi questo è un metodo veloce di importazione che funziona, però ha i suoi limiti. Se vado ad aprirlo con altri software, ehm, per esempio con Affinity Designer, che è appunto un software di eh, disegno vettoriale, posso notare che ho i miei vari layer separati e posso separare i vari, le varie parti del disegno e vengono riconosciute correttamente se vado ad aprire lo stesso file con inkscape non ho alcun livello quindi probabilmente è una questione di eh, compatibilità con il formato di SVG. Quindi tenete conto che non sempre tutto è compatibile. Vi consiglio semplicemente di dividervi se avete dei livelli, di utilizzare il programma originale nel quale avete realizzato il vostro disegno e di esportare le, i vari livelli separatamente per ognuno di questi livelli esporto un file svg separato, ora tornando a Blender vado come prima import svg, seleziono il primo file, import svg, ho tutti gli elementi, li seleziono tutti, quindi seleziono uno qualsiasi, select objects, F3 per aprire la ricerca, Convert to Grease Pencil from Curve, adesso sono tutti Grease Pencil, tasto destro, Select object, Ctrl J e li unisce tutti quanti e volendo posso anche dargli un nome, layer 1. Adesso File Import SVG, carico il secondo livello e vedete che finisce esattamente nello stesso posto, per cui di nuovo qua tasto destro, seleziona tutti gli oggetti, eh, assicuratevi di averne uno almeno selezionato in arancione, F3, Convert to Grease Pencil from Curve, di nuovo seleziona tutti gli oggetti, CTRL J e ho l'altro elemento, File, Import, SVG, Layer 3, Importa, seleziono uno, anzi li posso selezionare direttamente da qui, F3, Convert to Grease Pencil from Curve, li riseleziono di nuovo tutti, ctrl J, file, import, svg, layer 4, importa, seleziono il primo, magari potrei anche fare maiuscolo G e selezionare tutti quelli della stessa collection, adesso che sono selezionati, F3, Convert to Grease Pencil from Curve, attenzione che in questo momento eh, avendo usato CTRL G per selezionare per qualche motivo non me li ha tirati fuori dalla collection, quindi occhio a volte anche a, prima di andare poi a unire e selezionare tutto, adesso lo rimetto qua in questa collection, sono qui CTRL J e li unisco di nuovo tutti quanti, quindi adesso ho tutti questi, al primo gli avevo già cambiato nome, adesso posso andare a cambiare nome anche agli altri, Qual è il problema adesso? Che tutti gli elementi sono finiti uno per ogni livello e ci sono un'infinità di livelli uno per ogni segno che ho fatto e questo è molto complicato perché si possono unire i livelli, però purtroppo c'è a disposizione un merge down che va semplicemente a prendere un livello e a unirlo col livello sotto, per cui se devo fare 100 livelli in questo modo non la finisco più. Però quando si è in modalità edit mode e si ha selezionato non i vertici ma i singoli stroke nel menu del tasto destro esiste la voce move to layer che permette di spostare tutti questi segni in un altro livello. Quindi io potrei sempre creare un nuovo layer col nome che voglio. Seleziono tutti gli oggetti, quindi possiamo andare nel menu Stroke, Move to Layer e selezionare il layer in questione. Quindi adesso almeno questo layer contiene tutti i miei segni e sugli altri non c'è più niente. Se adesso vado in Object Mode faccio la stessa cosa per gli altri, quindi sono qui... Creo un layer con un nome comprensibile. In realtà posso anche riciclare uno di questi. Lo chiamo layer 1. Vado in Edit Mode. Seleziono tutto. Stroke. Move to layer. Layer 1. E adesso tutti gli stroke si trovano su quel layer. Ecco quindi che ho posizionato tutti i segni, ognuno su un layer diverso. Adesso una voce interessante che c'è qui è che posso da un singolo layer spostare tutto quanto in un nuovo oggetto. Creo un nuovo oggetto, Grease Pencil Blank. Adesso ho un nuovo oggetto Grease Pencil Vuoto, posso cambiargli nome, lo chiamo Grotta e lo sposto fuori da questa collection. Adesso questo è un oggetto Grease Pencil completamente vuoto. Adesso questo layer contiene tutti i segni. Con questo menu posso decidere di copy layer to object, copiare l'intero layer su un altro oggetto Grease Pencil, su Grotta, che l'ho appena creato. Ora, se nascondo queste collection, il mio oggetto Grease Pencil Grotta contiene il layer che gli ho copiato dentro. Per cui adesso non devo fare altro che andare su ognuno di questi e quindi selezionare di nuovo il layer al quale ho assegnato tutte le curve, Copy Layer to Object Grotta, vado qui, Copy Layer to Object Grotta, Copy Layer to Object Grotta. E adesso posso tranquillamente rinunciare a tutti quanti perché ho finalmente il mio oggetto Grease Pencil con i layer separati delle varie cose che volevo anche se in realtà ho probabilmente sbagliato qualcosa ed è finito l'omino insieme con la corda. Come vedete sul layer 3 è finito solo un pezzettino di corda, devo aver sbagliato qualcosa, ma vediamo subito anche come risolvere il problema. Vado in modalità Edit Mode, su questo layer nascondo un attimo gli altri, seleziono gli stroke che voglio spostare dall'altra parte, se sono questi, non devo fare altro che selezionarli, premere la M e spostarli sul layer in questione. Ecco qui. Adesso li ho spostati. Posso tornare in Object Mode. Questo quindi è, dandogli dei nomi intelligenti, fondo, fondo 2, questa è la corda e questo è il personaggio. Ed ecco qui che quindi siamo riusciti a importare su layer diversi un oggetto Grease Pencil creato con un programma che mh, per qualche motivo nella sua esportazione non ci permetteva di riavere i layer all'interno di Blender. Questo è un metodo molto macchinoso ma che permette di riuscire a importare anche eventuali SVG che creano problemi. Essendo un oggetto Grease Pencil, posso tranquillamente fare quello che voglio. Per esempio, potrei trasformare il tutto in un'animazione. Il concetto è che volevo mostrarvi era quello intanto dell'importazione adesso quello che voglio provare a fare è un'animazione il modo più semplice per animare in questo caso è quello di utilizzare o meglio io è un modo che, che preferisco è utilizzare un oggetto genitore per cui adesso io creo un nuovo oggetto vuoto un empty con semplicemente degli assi eccolo qua ce l'ho qua giù adesso mi metto nella visuale dall'alto eh, fuori dalla telecamera metto qui eh, per esempio sarà la mano secondo me quella che comanda. Adesso questo empty lo chiamo empty mano e posso andare nel mio oggetto grease pencil a decidere che questo, questo layer ha come parent empty mano. Di conseguenza tutto quello che succede a questo empty succede anche al layer. Vedete? Spostando con la G questo empty si sposta anche il mio layer grease pencil. Quindi cosa devo fare? Mi metto magari nel fotogramma numero 1, premo la G e lo sposto qui, premo I e salvo la location, mi sposto al fotogramma numero 30, premo G, lo sposto qui, premo i e scelgo VAYABLE così copia quest'altra animazione, mi sposto magari al fotogramma 60, premo la g e lo sposto di meno, di nuovo i e VAYABLE, al fotogramma 90 g lo porto qui, premo i e VAYABLE, adesso facciamo l'animazione solo da 1 a 90, mi risposto al fotogramma 0 e il mio omino si muove fa una piccola pausa e poi ridiscende adesso devo solo fare in maniera che la corda corrisponda e quindi torno qua sul mio oggetto grease pencil mi sposto sulla corda e magari posso utilizzare lo scalp mode spostarmi al fotogramma 10 e utilizzando push F aumento le dimensioni a ah, notate che sposta tutti i livelli cosa succede semplicemente blocco tutti quanti tranne corda sposto un attimo la mia corda e automaticamente Grease Pencil farà un, un fotogramma chiave a questo punto poi magari al fotogramma 20 faccio di nuovo un piccolo spostamento al fotogramma 30 verifico che vada bene dove si trova. Lo rimetto magari qui. Al fotogramma 50 lo sposto qui. Sto facendo molto velocemente per darvi un'idea. Devo seguire un pochettino il movimento del personaggio. Ovvio che si potrebbe lavorare molto meglio, ma e arrivo al fotogramma 90 in cui è qui vado anche a fare a sfumare con lo shift in maniera che venga più morbida la posizione. Ecco qui, adesso si è spostato. Ovviamente questi fotogrammi sono singoli, ma io posso sempre andare in dope sheet per Grease Pencil, qui vedete ci sono i fotogrammi in questione, ci sono ancora tutti questi layer, sì perché ho ancora in scena questi altri che non, che non ho eliminato. Andiamo ad eliminarli, ecco così qua è più pulito e adesso posso vedere che ho questi fotogrammi chiave per la corda e siccome l'ho spostato col Sculpt Mode posso sempre andare a interpolare questi fotogrammi. Andando in modalità Edit Mode posso interpolare la sequenza in maniera molto semplice. Adesso, come vi ho detto, procedo in modo rapido senza preoccuparmi più di tanto del risultato, però sto interpolando semplicemente i punti intermedi verranno calcolati da Blender per il movimento della corda e quindi adesso la mia animazione ovviamente posso adesso anche aggiungere per esempio un movimento di camera timeline torno in modalità object mode seleziono la telecamera lock camera to view zoom sul personaggio al fotogramma 1 premo i e vado a ricordare facciamo location e scale della, foto, della telecamera vado al fotogramma 90 e la porto a riempire lo schermo, premo la I location and scale e adesso tra il primo fotogramma e l'ultimo c'è anche il movimento di camera posso fare un po' di parallasse anche volendo Andiamo in Edit Mode, deseleziono tutti i segni, nascondo tutti i livelli, seleziono tutti i segni del fondo e adesso premo G e lo porto indietro, torno nella visualizzazione della telecamera in maniera da capire meglio cosa sto facendo, tolgo la Camera to View adesso in pratica ho spostato il fondo più indietro se mi sposto con la telecamera vedete ho un po di parallasse vediamo se funziona con la mia animazione si vede appena appena non si vede un granché posso ingrandire il disegno dello sfondo andare a portarlo ancora più indietro torniamo vediamo se si nota qualcosa c'è un po' di parallasse, non è tantissimo. Potrebbe migliorare facendo una rotazione sull'Y, vediamo se, se otteniamo una cosa più carina. E anzi, potremmo anche semplicemente ruotare la telecamera. Torno in Object Mode, seleziono la mia telecamera e in questo primo fotogramma mi metto con un'inquadratura leggermente diversa tipo questa la devo salvare location stavolta ci metto anche rotation and scale dopodiché vado a vedere l'ultima posizione la risistemo di nuovo qui location rotation and scale vediamo come si comporta Si, sì, adesso un po di parallasse c'è ed ecco la mia animazione vista dalla telecamera. Ora se volessi esportarla come video, lascio i V come motore di rendering, riduco del tutto il sampling perché tanto si tratta solo di disegno bidimensionale, le proporzioni sono queste, vado, sono a 24 fotogrammi al secondo, invece di PNG scelgo FFmpeg video, scelgo come encoding MPEG 4, Lascio così, seleziono una cartella di output dove salvare il file, lo chiamo grotta, faccio accetta e premo CTRL F12 per il rendering della sequenza. E come vedete anche con i samples A4 adesso il rendering non ci mette troppo tempo perché appunto stiamo parlando di disegni bidimensionali, e vi sto facendo quindi vedere come sono riuscito a fare un'animazione a partire da un disegno che è stato realizzato in tutt'altra applicazione e anzi è stato, è stato creato su un tablet Android e quindi io qui non ho disegnato assolutamente niente con Grease Pencil, ho solo utilizzato gli strumenti per l'animazione. Adesso è arrivato al fotogramma 90, il risultato è finito Vado nella cartella e mi ritrovo il mio file mp4 con l'animazione. Questo è un esempio piuttosto avanzato per chi sta seguendo il mio corso. Probabilmente mh, ho fatto vedere delle cose che non abbiamo mai utilizzato ancora, però spero che possa essere utile a chi ha già un bel po' di dimestichezza col programma. Grazie e alla prossima!